non possiamo che iniziare questa serie di appuntamenti che abbiamo ironicamente denominato censurarte, eh, da Siena, dalla nostra Siena, a poca distanza dalla biblioteca diario-umanistica, giusto accanto alla sede del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Nella Chiesa dei Servi, in una delle prime cappelle della navata destra, si conserva un'importante tavola mariana duecentesca, una eh, maestà eh, cosiddetta Madonna del Bordone, eh, realizzata intorno al 1260 dal pittore Fiore Coppo di Marco Valdo. Ebbene, quest'opera ci interessa qui perché, come è stato da tempo riconosciuto, eh, essa non si presenta oggi a noi nella sua, nel suo aspetto eh, originario. In effetti, ha poco eh, più di mezzo secolo di distanza dalla sua esecuzione eh, quest'opera ha eh, subito un vero e proprio eh, intervento eh, censurante. Le due teste eh, della Vergine e eh, del Bambino infatti sono state oggetto di una modifica e questo lo vediamo proprio a colpo d'occhio eh, perché queste parti non appaiono stilisticamente coerenti con il resto eh, del dipinto e il pittore diciamo intervenuto a modificare le teste era ormai pienamente aggiornato sulla nuova cultura figurativa eh, duccesca e probabilmente eh, identificabile con niccolò di segna quindi un maestro di due generazioni successive rispetto a quella di, eh, di coppo di marcovaldo e questo reintervento è stato confermato poi dalle analisi eh, radiografiche che hanno mostrato come queste teste eh, si sovrappongano a delle zone di pittura perfettamente integre quindi idealmente come è stato improvvidamente proposto si potrebbe addirittura pensare di riportare l'opera al suo stato primigenio abbattendo le ridipinture eh, trecentesche rivelando quindi lo strato pittorico originario naturalmente questa operazione sarebbe del tutto eh, antistorica, noi siamo tenuti a conservare le opere proprio nella loro stratificazione, in questo palinsesto che risponde al mutare delle coordinate eh, storiche e culturali eh, entro cui le opere continuano a vivere anche dopo la loro eh, esecuzione. Però il fatto che le teste sottostanti siano perfettamente integre è importante e rivelatore perché ci fa capire che evidentemente il reintervento non fu dettato da esigenze conservative, non fu un restauro allora ci dobbiamo chiedere perché le teste originarie furono coperte Una prima risposta potrebbe essere quella di un semplice aggiornamento figurativo cioè la tavola di coppo pur oggetto di devozione evidentemente non era più ritenuta al passo coi tempi dai senesi eh, dei primi decenni del 300 quell'aspetto stilizzato e arcano eh, che ci si aspetta da un pittore come Coppo di Marcovaldo non si sentiva forse più conforme a un nuovo orizzonte di gusto che privilegiava un'arte dei caratteri più naturalistici, cioè improntata a una mimesi del reale, piuttosto che a una traduzione del reale in un linguaggio astratto e arcano. Questa risposta però non basta perché bisogna considerare che il caso della cosiddetta Madonna del Bordone non è isolato, anche la maestà di Guido da Siena in San Domenico, presso Checco fu oggetto più o meno alle stesse date di un reintervento analogo, cioè un pittore di stampo d'Uccesco intervenne a modificare le teste della Vergine del Bambino in una pelle nuova più naturale. Ci si potrebbe allora chiedere se questi interventi non siano dettati dalla volontà di conformare queste due importanti immagini mariane collocate in due delle maggiori chiese mendicanti di Siena a un modello figurativo centralissimo straordinariamente importante che era stato nel frattempo licenziato, ovvero la grandiosa maestà che Duccio di Buoninsegna realizzò per l'altare maggiore eh, del Duomo di Siena e nel, insomma, completata nel 1311. Evidentemente quell'immagine della Madonna doveva aver assunto a Siena un valore paradigmatico, era quel volto, era quell'aspetto che i senesi primariamente associavano alla Vergine e possiamo quindi pensare che questi interventi eh, sulle due maestà erano da un'esigenza di conformitas rispetto a un modello autorevole che doveva essersi impiantato al centro della devozione dei cittadini senesi.